salve cari amiche e cari amici oggi ho provato a fare un live e lo ha fatto appena di sei minuti adesso lo continuo il video però già che è notte fonda e poi lo caricherò fra un'ora o due oggi ho parlato eh, di ciò che ho trattato in altri video come vi ho detto oggi cioè zygmunt bauman o qualcosa del genere e la società liquida secondo zygmunt bauman la società o la modernità è liquida perché la modernità è la convinzione che il cambiamento è l'unica cosa permanente e che l'incertezza l'unica certezza sembra un po ciò che disse Orwell nel 1984 il grande fratello eh, l'ignoranza e intelligenza la guerra e pace eccetera io mesi fa ho fatto un video trattando di questo di questo tema cioè io sempre mi devo alzare facendo il video parlando appunto di questi cambiamenti che oggigiorno il contenuto non importa più ma importa il contenitore per esempio oggi vi dicevo nella live che i partiti politici non hanno più ideologie né ideali forse è un bene perché l'epoca dei grandi ideali è stata orrenda il secolo scorso che è stato anche definito il secolo breve i grandi ideali della destra della sinistra le grandi macellerie e tutto quello che sappiamo ma eh, oggigiorno eh, c'è più liquidità cioè la cultura è liquida è un qualche cosa che si trasforma costantemente che non rimane fissa secondo bauman questo è negativo infatti dal punto di vista della cultura occidentale per esempio i due grandi altari quello del capitalismo e quello del comunismo sono caduti per esempio eh, adam smith scrisse nel 700 e passa il tesoro delle nazioni ma ormai il tesoro le sta distruggendo le nazioni perché il capitalismo soprattutto attraverso la finanza sta distruggendo eh, l'economia dei paesi che si stanno iperindebitando. Il contraltare del capitalismo, il comunismo, vede che già eh, al contrario di quello che diceva Marx, gli stati non sono più fondati sul lavoro, incluso la Cina comunista, ma sulle speculazioni. Quindi, eh, ormai eh, comunismo e capitalismo hanno perso il loro senso di essere si sta andando avanti verso una società occidentale moderna in tutto il mondo dove la tecnologia riuscirà sempre di più a sostituire il lavoratore ci saranno sempre più disoccupati perché per esempio si sta uberizzando l'economia non solo con i tazzi ma addirittura supermercati senza impiegati eh, mezzi di trasporto senza conducenti scuole senza insegnanti ospedali senza medici ed infermieri cioè l'uomo sta direva, eh, diventando un surrogato di se stesso in pratica si potrà sostituire sarà succede a mio, con i robot con i computer e con le macchine come già avvenuto nell'industria e quindi l'uomo rimarrà disoccupato e si va incontro a una specie di Bauman direbbe di socialismo al contrario, cioè non di un'utopia marxista, ma in un certo senso sì. Le banche e le industrie di oggi vanno verso una specie di utopia marxista perché all'inizio ci credevano anche i capitalisti, poi ci, cre ci credettero soltanto i marxisti e i comunisti sovietici, cioè. Che le macchine avrebbero lavorato al posto dell'uomo e l'uomo si sarebbe dedicato ad attività più elevate in pratica ci saranno sempre più disoccupati nel mondo gli impiegati saranno coloro che avranno studi superiori lauree magari saranno operai del futuro con la laurea o se, eh, chi lavorerà farà patenti brevetti applicazioni per cellulari e computer e quindi come potrà sopravvivere l'industria foraggiando il consumo e come si foraggerà il consumo semplicemente dando dei bonus dei coupon eh, dando dei sussidi di disoccupazione quindi in un certo senso andiamo incontro a un mondo globale nel quale ci sarà una ipernazione, un iper stato perché ormai le nazionalità cesseranno di avere il loro valore, eh, visto che stiamo in un'era postmoderna, dove la cultura è un surrogato, serve solo a divertirsi, non arricchire la persona, non a istruirla, non a educarla e neanche perché trovi un lavoro. Oggigiorno già chi studia letteratura per trovare un lavoro. Bisogna essere biochimici, bisogna essere ingegneri, bisogna essere avvocati in un futuro neanche quello perché faranno tutte le macchine. Già ci sono delle applicazioni per fare il calcolo, per esempio, eh, del reddito della dichiarazione dei redditi, quindi non serve più il ragioniere, il commercialista, già ci sono delle applicazioni per cellulare. Già. I ragionieri e i commercialisti stanno perdendo il lavoro quindi in un futuro eh, ci sarà questa ipernazione governata non più dai politici ma dagli amministratori delle industrie dalle banche dagli impresari che daranno sussidi alle persone disoccupate perché possano mangiare vestire comprarsi la casa vivere le cose costeranno sempre di meno ci saranno sempre più disoccupati Sempre più marginali che non lavoreranno, e allora eh, dovranno prendere dagli enti pubblici, chiamiamo gli stati se esisteranno ancora il denaro per sovvenzionare il consumo privato e retroalimentare l'industria sempre che il meccanismo non si incetti Allora mi è venuto in mente che visto che per i taoisti il tai yin cioè l'unione degli yin e del yang non è un qualche cosa di statico ma di equilibrato di dinamico ma quanto più vai verso lo yang verso il bianco tanto più ti ritrovi nel nero nello yin e viceversa allora si è così è evoluta la società occidentale che arrivata a, a dei principi che eh, per delle persone conservatrici come Zygmunt bauman sono negativi ma che in realtà o sono dei principi antichi oppure gli antichi cinesi erano molto moderni perché secondo Zygmunt bauman e la sua teoria della società o modernità liquida la modernità è la convinzione che il cambiamento è l'unica cosa permanente e che l'incertezza è l'unica certezza. Per Bauman, eh, come per molti occidentali abituati a pensare schematicamente alla destra, alla sinistra che ancora avevano valore fino al XX secolo fino alla caduta del muro di Berlino, questa è una cosa negativa. Il cambiamento è l'unica cosa permanente e che l'incertezza è l'unica certezza. Ma qua ho dei libri che non sono di Bauman perché non ne ho letto neanche uno. Per esempio, questo è degli Adelphi Zhuangzi, o Zhuangzi, che era un maestro taoista, 14 lire mi è costato. Ma qui ho anche un la via in cammino di Lao Tse, il Tao Te Ching o Tao Te Ching. Questa opera tradotta da Luciano Parinetto. Un'opera molto bella. Eh, L'editore non compare, cioè compare il simbolo ma non so che editore sia eh, la, la vita felice no e quello è il primo titolo Ci Tanti che e eh, niente c'è la, la vita felice sì credo che sia quella l'editoriale è bello perché c'è il testo cinese la, la fonetica così ti può imparare il cinese perché il cinese è un idioma monolitico invariabile. Poi, ciò eh, l'edizione a cura di Giulio Julius Evola, il libro del principio e della sua azione. Tao Te Ching, beh, si. E di taoisti che insegnavano che la vita è cambio costante che non c'è nulla di fisso cioè tutto il contrario di quello che di quello che eh, paventa bauman come negativo anche di King dell'astrolabio Ubaldini Il libro dei mutamenti Nulla cambia Cioè l'unica cosa permanente è che tutto cambia. Quella è la cosa che non cambia mai. Il libro dei mutamenti è un libro vivente. Un oracolo che nei casi della vita vi dice ciò che è giusto fare in armonia con le leggi celesti. La legge celeste quindi per gli antichi cinesi, che l'unica cosa permanente fosse l'impermanenza delle cose, guardate che bel libro, chiaramente dentro è scritto in italiano, non so quanto lo pagai. 35.000 con tutti poi un'edizione che è stata curata da Confucio con tutte le spiegazioni, i simboli, l'avvertenza, la lite PPI sarà l'avvertenza l'in l'avvicinamento per gli antichi cinesi, quindi l'unica l'unica cosa immota che non che non cambia mai è il mutamento di tutto. Ma poi Bauman si è scordato anche che per i cristiani almeno nel Medioevo l'impermanenza Memento moria ricordati che devi morire era l'unica certezza ed è purtroppo lo è perché prima o poi tutti si muore come dimo a roma forse bauman perché era polacco non lo sapeva ma è quello cioè tutto cambia ci sono cose che oggi sono della sinistra a parte mi chiedo in italia di che sinistra perché il PD è tutto meno che sinistra, forse è sinistro, ma non sinistra. Dalla caduta del muro di Berlino, eh, di che sinistra stiamo parlando? Adotta delle posizioni che 15, 20, 25 anni fa sarebbero state di centro, poi di destra, addirittura di aria Andreottiana, perché sono più filo-atlantistici quelli del PD che non altri. Eh, quindi mi domando se tutto cambia nella politica nell'economia eh, si va incontro a una specie di plutocrazia socialista nel mondo ci saranno così tanti disoccupati che si vivrà e si consumerà di sussidio allora eh, di che lamentarci eh, cioè la, la liquidità della modernità la postmodernità liquida questa società liquida senza valori dove l'unica cosa permanente è che l'impermanenza delle cose e noi arriviamo a scoprirlo adesso, ma già Buddha diceva che tutto è impermanente e che nulla ha una natura intrinseca. E poi basta leggere i maestri del taoismo, come Zenzi o Laozi. basta leggere li king che è il libro per antonomasia dei mutamenti di li il libro dei mutamenti quindi i cinesi queste cose le avevano capite prima e, e non le vedevano come negative che tutto cambia invece eh, zikmunt bauman se ne esce la società è liquida perché la modernità è la convinzione che il cambiamento è l'unica cosa permanente e che l'incertezza è l'unica certezza sembra un qualche cosa di molto elevato ma eh, come eh, zygmunt bauman non sapeva che la modernità non si caratterizza per questa convinzione che il cambiamento è l'unica cosa permanente e che l'incertezza è l'unica certezza perché altrimenti allora il messaggio di Buddha Sakyamuni, dell'illuminato, è ancora moderno, perché lui diceva che non c'è nulla di permanente, è una delle poche leggi permanenti della sua dottrina, le quattro nobili verità e lo tuplice sentiero, adesso non c'è nessun libro del, del buddismo, e, Lao Tse diceva che tutto cambia, di King, che poi sarebbe il libro degli stati cambianti: quindi gli stati anche mentali cambianti, che le nostre percezioni cambiano costantemente. E quindi, poi, questo che succede nel mondo moderno non è nient'altro che la presa di coscienza di ciò che gli orientali hanno saputo da millenni, eh, dall'epoca di Buddha, dei maestri eh, vedanta, dell'India arcaica dell'epoca dei maestri taoisti cioè che cambi tutto è una legge immutabile tanto è vero che cambiano le ideologie politiche sempre che al giorno d'oggi ci siano ideologie politiche perché sta tutto incentrato nel denaro che è l'unico interesse che non è mai cambiato nel corso dei millenni si fa politica per denaro, vedi in Italia in tutti i casi di corruzione, si fa politica con il denaro, perché senza il denaro non c'è un piano economico per l'agricoltura, per l'istruzione, eh, eh, si, si fa di tutto col denaro, è l'unica l'unica cosa certa nella società, nella politica. Quindi che gli ideali politici possano cambiare la destra diventare sinistra e la sinistra destra, come lo Ying ha un puntino bianco di Yang e lo Yang ha un puntino nero di Ying, e, vedete, così anche la, la destra, l'estrema destra ha un puntino di estrema sinistra e l'estrema sinistra c'è un puntino di estrema destra sono infatti dei, dei eh, tagli che noi chiamiamo Tao, ma tagli perché Tao è il principio che non si può manifestare. Invece delle grandi unioni fra Ying e Yang tagli che invece del bianco hanno il rosso. Quindi l'estrema sinistra ci avrà sempre qualcosa di estrema destra. L'estrema destra ci avrà qualcosa di estrema sinistra. Il marxismo qua è bianco ma dovrebbe essere rosso c'è sempre un punto di neoliberalismo estremo e il neoliberalismo estremo che qua è nero c'è sempre un punto di socialismo di marxismo quindi è quello che volevo dire oggi e che non sono riuscito a esprimere e poi taglio qui perché altrimenti sono ridondante siccome questo video è molto tardi adesso molto molto tardi non so quando lo editerò allora è stato questo il pensiero che forse molte e molti di voi vedranno il sabato il sabato del villaggio perché io è da molto tempo che non facevo video per youtube passerà del tempo perché ne faccia altri ma questo è un video uno dei pochi che ultimamente edito allora non mi dilungo di più per me hanno ragione hanno sempre avuto ragione gli antichi maestri cinesi e bauman quando dice che la modernità e la convinzione che il cambiamento è l'unica cosa permanente che l'incertezza l'unica certezza non sta nient'altro che affermando ciò che hanno detto i maestri del pensiero orientale eccoveli qua i libri che bisogna leggere io come mario circello vi consiglio di leggere zanzi o Zhuangzi. Questa è un'edizione della Delphi, ma ce ne saranno altre. Lao Tse, la via in cammino a cura di Luciano Parinetto di questa casa editrice. Ottimo libro. Poi il libro del principio e della sua azione Tao Te King delle edizioni Mediterranee. Lao laozze maestro taoista e poi l'I king questa versione che ho io dell'astrolabio con che è venuta con tre monetine credo tre sono contenuti tre gettoni per la consultazione dell'oracolo perché lanciandoli tracci le prime tre linee e poi le altre tre linee credo che sia così allora consigliandovi di leggere sempre e qualsiasi cosa consigliandovi di pensare criticamente tutto io ho parlato circa l'opera di bauman di come ciò che lui paventi quasi con orrore in realtà è stato già insegnato dai saggi indù, buddhisti, che credevano nell'impermanenza delle cose, perché le cose non hanno una realtà intrinseca, ma sono transitorie, e hanno una realtà estrinseca, cioè dipendono da altri fattori e sono composti da molti fattori per quello che le cose sono aggregati di elementi che poi tornano a disgregarsi aggregarsi in altri elementi così come questo tavolo di legno prima è stato legno eh, prima ancora di essere lavorato in tavolo è stato dei pezzi di albero prima ancora è stato un albero ma prima ancora è stato seme prima ancora è stato frutto prima ancora è stato fiore in un altro albero e, e prima ancora magari è stato un altro seme un altro frutto gli alberi si sono nutriti magari di tante cose che andavano a finire nel suolo e quindi quelle cose stanno anche in questo tavolo animali morti vermi insetti eh, l'acqua l'aria il sole di ogni giorno sta qua quando questo tavolo cesserà di essere utile per esempio o se ne farà legna e lo si brucerà Oppure chissà, magari si ridurrà a pezzi e su sarà in un altro modo. Comunque le ceneri e pezzi di questo tavolo potranno ritornare prima o poi nel ciclo della natura e fornire alimento a un altro albero, col quale magari si faranno altri tavoli. Chissà, fra innumerevoli anni o generazioni, forse questo tavolo fra 500 anni starà ancora qua. Forse, eh, fra un anno o cinque faccio un trasloco e lo regalo la persona alla quale lo regalo gli brucia la casa la, il tavolo brucia e le sue ceneri vanno disperse nella terra e l'erba e le piante assorbiranno quei ceneri quindi eh, ho espresso il mio giudizio Rititolerò questo video col titolo dell'anteriore mio live, però ecco vi invito a commentare questo video e a condividerlo. Se i commentari saranno numerosi, tratterò meglio questo argomento in un altro video e soprattutto vi parlerò di questi libri dei maestri taoisti deli king sempre che riceva sufficienti like commentari e visualizzazioni se no niente eh, molte grazie di avermi seguito fin qui poi vi consiglierò i video da guardare arrivederci e grazie e soprattutto mi potrete trovare in wordpress e in blogger perché li sto scrivendo molto ultimamente e soprattutto sto ricevendo molti eh, molte visualizzazioni molte di più che in Facebook, e io ho già fatto un video che guarda il fatto che WordPress e Blogger siano meglio di Facebook, adesso dovrò provare fotologo, come e poi vi saprò dire: Ciao dal vostro Sant'Ench.